Buonasera a tutti, sono Fiona Ferrara, sono direttore della Fondazione IVM Italia, sono Master in Mentor, eh, sono stata per due anni esperto della, della, del team per la trasformazione digitale per chi lo conoscesse con Diego Piacentini prima e Luca Tias. Adesso sono una nerd con sono una diplomatica in informatica, una laureata in informatica e sono un'inventrice 17, 17 brevetti. Sono stata chiamata perché ogni anno mi, eh, ho l'onore di essere eh... chiamata, invitata a questo evento perché è definita una delle Ada Lovelace del, italiane. Eh, siamo, siamo in tantissime, siamo tantissime donne del mondo dell'informatica, anche se non sembra, perché poi alla fine siamo molto timide e rimaniamo nel, negli angolini. In questa giornata... Uh, diciamo prima che siamo un po' in ritardo perché normalmente la Lovelis si festeggia il secondo giovedì di ottobre di ogni anno, da quest'anno quest è stato fatto l'8 otto di, di ottobre, con qualche giorno di ritardo la stiamo festeggiando. Ma chi è l'Ada Lovelis? L'Ada Lovelis è la madrina della programmazione, in realtà l'informatica è donna, perché la prima uh, donna a creare un algoritmo, il primo, il primo essere umano a creare un algoritmo è stata una donna, ma tantissime altre cose sono state create da una donna, internet è nato da una donna, i compilatori sono nati da una donna, anche dal punto di vista grafico, il primo videogame grafico è stato creato da una donna, la parola bug famosissima tra gli informatici è stata creata da una donna, le icone, eh, la clessidra e la, eh, ad esempio la letterina sono state sempre anche loro create da una donna, quindi io amo dire che l'informatica è donna, mi spiace per gli uomini presenti. E questa giornata festeggiamo da Lovelis, era figlia di Lord Byron, ma lei non ha preso il cognome del padre, ma ha preferito prendere il cognome della mamma. La mamma era una grande eh, matematica, anche lei lo era. Poi insieme a Charles Babbage ha creato il suo primo algoritmo, insieme hanno eh, creato quello che era un sogno, poi è diventato realtà del primo calcolatore. Eh, questo progetto viene portato avanti da, da Moquin. MUPIM, quindi Museo Piemontese dell'Informatica, fino a qualche tempo fa era un museo senza, senza indirizzo, senza pareti, da quest'anno finalmente ci sarà, non saranno più dei vagabondi e avranno una, una loro sede, quindi che stanno preparando, probabilmente l'anno prossimo faremo l'evento nella loro nuova sede.